Buongiorno e bentornati. In questo video vedremo una lente di ingrandimento chiamata terza mano. È una lente che permette di lavorare con le mani libere.